Siamo con l'onorevole Davide Gariglio, parlamentare, al quale vorremmo chiedere una cosa, il PNRR. Innanzitutto ti chiediamo che cos'è, non ne abbiamo ancora parlato nella nostra striscia quotidiana, quindi se puoi brevemente spiegare ai nostri telespettatori che cos'è il PNRR e soprattutto che cosa adesso succederà, se succederà qualche cosa, variando lo scenario internazionale dovuto anche al conflitto ucraino-russo. Sì, il PNR è il piano di aiuti che il governo italiano deve gestire, sono aiuti ottenuti dall'Europa, in gran parte prestiti, in parte ottenuti a fondo perduto, cioè donazioni, e fanno parte del Next Generation EU, cioè un pacchetto di risorse che l'Unione Europea ha stanziato, eh, oltre i fondi europei classici per far fronte alla crisi economica che è stata determinata dal covid. L'Italia è stata la nazione più aiutata dall'Europa proprio perché è una delle nazioni che 209 più, miliardi, no? più non... ha patito il, i danni economici da covid. Questi soldi l'Italia si è impegnata a spenderli secondo un programma condiviso con l'Unione Europea, spenderli per potenziare le infrastrutture potenziare il sistema sanitario, adeguandolo alle sfide anche della pandemia, eh, attrezzarsi, attrezzare il Paese eh, all'evoluzione climatica e quindi a dei comportamenti rispettosi del clima, all'abbattere le emissioni, quindi al cosiddetto New Green Deal dell'Unione Europea, cioè il nuovo corso dell'Unione Europea. Questi soldi in parte sono spesi per potenziare il sistema infrastrutturale italiano potenziando le ferrovie, potenziando il sistema degli aeroporti, dei porti, creando delle infrastrutture anche sociali, cioè edilizia residenziale pubblica, cioè facendo tutta una serie di investimenti che vanno a cambiare l'aspetto del nostro paese. Ovviamente è una sfida molto impegnativa, perché l'Unione Europea non è che ci dà tutti i soldi cash, ci dice voi realizzate queste opere secondo un cronoprogramma, devono essere completate tutte entro il 2026 e noi sei mesi, ogni sei mesi valuteremo lo stato di avanzamento dei lavori e se avrete raggiunto gli obiettivi avrete la quota di risorse. Se no, ogni sei mesi siamo sotto esame? Ogni sei mesi siamo sotto esame e quindi significa che noi dobbiamo realizzare opere pubbliche e metterle in funzione secondo quel calendario e comunque completarlo entro il 2026. Dobbiamo fare alcune riforme, ad esempio in tema di giustizia, in tema di concorrenza, entro date che sono stabilite dagli accordi con l'Unione Europea. Cioè L'Unione Europea ha detto io vi do delle risorse, vi aiuto, ma voi mi impegnate a fare seriamente. C'è sempre un po' il retropensiero dell'Italia che riceve i soldi europei e poi li destina ad altre, altre funzioni no, questi soldi sono vincolati negli obiettivi nelle finalità ma anche nei tempi e ovviamente la situazione ha preso una piega che nessuno pensava la guerra ha completato esatto. il cambiamento ha complicato enormemente le cose ha complicato perché i costi delle materie prime sono aumentati già crescevano in virtù della pandemia sono cresciute molto, le imprese faticano ad approvvigionarsi, quindi sarà molto difficile stare entro i tempi e bisogna anche capire con l'Unione Europea come fare fronte a questa situazione che non era preventivata quando è stato fatto l'accordo tra l'Italia e la Commissione Europea, ma anche tra gli altri Stati e la Commissione Europea. Quindi una sfida nella sfida, già era impegnativo realizzare gli obiettivi eh, Prima, La situazione oggi purtroppo rende molto difficile per il nostro paese rispettare queste milestone, questi impegni che avevamo sottoscritto. Tu sei in Commissione Trasporti, quali sono le cose principali che gli italiani eh, riceveranno in dono da questo, da questo PNRR nell'ambito dei trasporti? Ci saranno delle cose in particolare, delle linee che verranno completate, delle facilities che arriveranno che oggi non ci sono, insomma soprattutto nel centro-sud sappiamo che il sistema italiano dei trasporti richiede ancora molte, molte integrazioni per avere delle linee, diciamo, anche, penso solo alle linee ferroviarie come abbiamo nel, nel, nel nord Italia. Sì, la gran parte degli investimenti del PNR sono stati eh, destinati a colmare il divario infrastrutturale tra nord e sud. Parlo ovviamente degli investimenti in infrastrutture, perché il sud sconta un ritardo infrastrutturale rispetto al nord. E qui parliamo dei fondi del PNR, fondi ricevuti dal, dall'Europa, ma anche dei fondi propri dello Stato. Eh, finanziato con fondi statali c'è cioè ad esempio... Il prolungamento dell'alta velocità che oggi si ferma a Salerno fino a Reggio Calabria è un'opera che non è parte del PNR per la semplice ragione che non può essere realizzata e messa in esercizio entro il 2026. Ma è una grande operazione infrastrutturale. Già oggi Freccia Frecciarossa arrivano a Reggio Calabria, ma arrivano rallentati e arrivano. che viaggiano con la velocità di un treno normale un grosso, o ad alta percorrenza. Un grosso investimento infrastrutturale del PNR riguarderà i porti italiani, il completamento delle banchine, i raccordi con i sistemi ferroviari. I porti italiani sono la chiave eh, del successo economico del paese perché noi siamo una nazione senza materie prime quindi nei porti arrivano le materie prime, vengono portate alle aziende le aziende le lavorano, le trasformano e fanno manufatti che dai porti vengono trasportati vediamo anche quei regassificatori adesso col gas addirittura no? cominciano ad arrivare le navi i porti dovremmo mettere i regassificatori quindi un grosso investimento sui porti un grosso investimento sul sistema ferroviario, penso solo nella nostra città dove oggi siamo, qua Torino, con i fondi del PNR verranno attrezzate le stazioni del passante ferroviario che esistevano ma che non funzionavano perché erano costruite solo a rustico, erano scatole di cemento armato vuote, penso alla stazione di Piazza Sera, la cosiddetta stazione d'ora, la stazione della Crocetta sotto il quadrivio Zapata, il parco a forma di Cressidra, penso alla stazione del parco Ruffini, la cosiddetta stazione San Paolo, penso alla costruzione della SFM5, la linea ferroviaria che collegherà Torino con le il centro commerciale, con il San Luigi di Orbassano, con l'ospedale. Penso... Sono fondi dello Stato, non fondi del PNR, ma penso alla linea 2 della metropolitana Torino. Torino ha ricevuto dallo Stato in due lotti 1 miliardo e 800 milioni, cioè la somma totale per realizzare la linea 2 di metropolitana che andrà dalla stazione Rebaudengo, su via Cigna, in bocca dell'autostrada per l'aeroporto, fino al Politecnico. Una grande Se non sbaglio il sindaco Loro ha detto che le gare, entro fine anno partiranno le, le, le gare per la realizzazione. Quindi noi stiamo parlando opportunità perché la linea 2 e la linea 1, e l'ho seguita quando stavo eh, responsabilità gestionale in CTT, la linea 1, come le altre linee di metropolitana italiana, erano state finanziate dallo Stato al 60%, il resto delle risorse erano state messe dal comune di Torino e dalla regione Piemonte. Questa linea, la linea 2, è oggi integralmente finanziata dallo Stato, quindi il comune di Torino ha la possibilità di realizzare una grandissima opera infrastrutturale e farla senza spendere denaro. Senza investire il proprio... E dopodiché c'è un investimento pesante che contiamo possa essere finanziato entro la fine della legislatura per recuperare tutta la trincea ferroviaria che c'è sotto via Stradella, la trincea dove passavano i treni della Torino trincerone, trincerone. Oggi c'era un tunnel che poi proseguiva. Oggi passano i treni della Torino Ceres, i treni da Caselle arrivano alla stazione d'ora. Tra poco tempo, completato il passante sotto corso Grosseto, i treni da Caselle entreranno nel sistema ferroviario nazionale quindi si metteranno sul passante ferroviario e questa trincea che non servirà più sarà una trincea in cui passerà una linea tranviaria che andrà dallo Stadio delle Alpi, passerà sotto via Stradella, eh, arriverà in piazza Baldissera, passerà sotto la piazza, passerà in via Sembonce cioè e dietro via Cecchi e arriverà a Porta Palazzo e Porta Nuova quindi avremo di fatto una terza linea di metropolitana in gran parte interrata in sede protetta, quindi grossi interventi infrastrutturali che cambieranno la vita dei cittadini torinesi. Questo solo per dare... Grazie, un grazie davvero Davide Gariglio per la chiarezza e per il panorama che ci hai, che ci hai descritto. Grazie.